tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico borsello che ho deciso di chiamare borsello donna, per poterlo realizzare ve lo faccio vedere subito io ho utilizzato il filato della mondia che è questa rocca che si chiama Macramore fine, fantastica io ho utilizzato il grigio ogni rocca è da 500 grammi misura 280 metri è un filo molto ritorto è 80% cotone riciclato 20% vuole essere riciclato molto ritorto però è facile da lavorare rispetto a quelli molto più grossi, oltre al colore grigio vi faccio vedere anche altri due colori presenti sul sito che sono questo verde militare, anche questo fantastico e il blu, ma c'è anche un color diciamo eh, panna e un bianco sporco se non mi ricordo male, comunque vi lascio il link in descrizione, inoltre in descrizione vi lascio anche i link alle diverse ehm, manici di che, che ho vedete questo ho fatto tono su tono perché ho il grigio ma ci sono anche altri due colori a disposizione ve lo voglio far vedere che sono questo rosa eh, antico e rosa pelle che io trovo fantastico il grigio perché lo potete abbinare sia sul grigio che sul blu il rosa, il rosa eh, pelle lo potete abbinare sul eh, grigio per staccare e non fare tutto appunto grigio ma anche sul verde mentre questo rosa un po' più acceso lo vedo bene sia sul blu sul eh, panna anche questo sul panna grigio eh, sul panna secondo me muore un po quindi vi consiglio di fare in questo caso tono su tono e inoltre sempre sul sito vi lascio anche il link per poter avere i gancetti per poter agganciare la tracolla alla nostra borsa e anche il link ai bottoni Ho diversi bottoni io ho usato questo qui ve lo faccio vedere eccolo ma potete usare anche quello tondo nero che secondo me è meglio perché questo comunque è marrone quindi magari eh, poi fate troppi colori quindi il nero che invece è un po' più eh, tranquillo io vi consiglio anche il nero comunque vi lascio tutto in descrizione per quanto riguarda il quantitativo che mi sono dimenticata di dirvi per poter realizzare questa borsa io ho utilizzato solamente una rocca e me ne è alzata anche un po' quindi volendo magari la potete fare un po' più lunga non di tantissimo magari mettete soltanto due o tre eh, catenelle. In più oppure un po' più larga, quindi magari vi consiglio di mettere soltanto ehm, invece delle mie 55 catenelle ne metto di 57 e invece dei miei 21 giri ne andate a fare 22 e 23 non di più perché altrimenti poi comunque non riuscite a, a completarla perché poi dovete comunque fare anche la parte che si ribalta ve la faccio vedere bene la borsa alla fine si tratta di fare un lungo rettangolo vedete già bella pina perché ci ho già messo della roba dentro eh, si tratta di fare un lungo rettangolo che poi viene piegato su se stesso e cucito lateralmente poi si va a fare eh, la parte più. E si va a mettere il bottone. Io per mettere il bottone, in realtà, non ho cucito, ho utilizzato sempre il filo e l'ho fatto passare nelle asole del bottone, facendo poi un odino all'interno. Stessa cosa per creare l'asola che mi chiude la borsa, ve la spero tolgo ho fatto sempre ho preso un lungo filo di circa 30 centimetri ho fatto una piccola asola facendo un nodino che poi eh, mi serve per poter appunto chiudere la mia borsa se non volete usare questa tecnica potete naturalmente andare a mettere una zip io non mi piace cucire quindi per questo non l'ho messa e come potete vedere non ho tagliato i fili perché mi piace il fatto che scendano. Quindi, una volta fatto questo, sono poi andata a agganciare la mia tracolla e quindi la nost il nostro borsello donna è terminato. Davvero davvero facile! Detto ciò spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. E se è così, mi raccomando, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncidentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di incidentare e spiruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi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 per poter realizzare la nostra borsa io ho deciso di utilizzare il filato della uh, linea mondiale che si chiama Macra More file fine che è questo uh, rocca da 500 grammi che misura 280 metri e formato 80 cotone riciclato 20 per poliestere il colore che ho scelto io è questo qui che è il grigio però uh, al sito trovate disponibile anche il blu uh, il verde militare e anche un panna oppure più che un panna diciamo un bianco sporco per poter realizzare la borsa oltre ad aver bisogno di una di queste rocche abbiamo bisogno anche di un bottone io non sono ancora indecisa se scegliere questo o questo qui eh, deciderò una volta fatta la borsa quale ci si dice meglio e soprattutto abbiamo bisogno anche di una tracolla eccola qui anche qui la trovate disponibile sul sito a cui ho aggiunto gli anelli per poter attaccare senza dover andare a usare l'uncinetto quindi il filo con l'uncinetto anche questi anelli che trovate disponibili anche questi sul sito in descrizione naturalmente in sotto vi avrò messo tutti Uh, i link per poter acquistare queste cose allora detto ciò io lavorerò con l'uncinetto il numero 6 e vi dico già che per la borsa andremo a fare un lungo rettangolo che però che poi verrà piegato su se stesso per realizzare questo lungo rettangolo io ho montato 55 catenelle mentre qui vi farò vedere un piccolo campione montando 5, 55 catenelle avremo una lunghezza di 65 centimetri quindi la andremo a lavorare in altezza lunghezza 65 che poi piegheremo um, a 2, quindi questa è la lunghezza, quindi verrà piegato in questa maniera. Quindi ripeto, io ho montato 55 catenelle e questo mi permetterà mi ha permesso di avere un rettangolo lungo 65 cm. Se volete fare la borsa più lunga, quindi ehm, quindi mm, più profonda, mettiamola così, uh, dovete aumentare le catenelle, potete aumentare di quanto volete, ma io vi consiglio di non metterla troppo, di non farla troppo grande, a meno che poi non abbiate intenzione di di foderarla e in quel caso mi raccomando con una eh, rocca non ce la fate se mettete molte più catenelle tipo decidete di mettere eh, 10 catenelle in più sicuramente vi occorrono due rocche invece che una detto ciò quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro quindi montate le catenelle andiamo a fare in questa maniera o vi alzate eh, con due catenelle oppure prendete il filo entrate nella prima catenella e andiamo a fare una maglia una mezza maglia alta e continuiamo così per tutto il giro andiamo a fare una mezza maglia alta in ogni catenella quindi primo giro una mezza maglia alta in ogni catenella quindi davvero semplicissimo scusate mi tiro un po' il filo quindi andiamo a fare una mezza maglia alta in ogni catenella nel mio caso solo un campione ma nella lavorazione non devo fare ops, 55 terminato il nostro primo giro possiamo girare la lavorazione e andare a fare il secondo giro e andremo sempre a fare delle mezze maglie alte però in rilievo quindi o fate due catenelle o come me prendete il filo andate direttamente sul filo dietro e andiamo a fare una mezza maglia alta Stessa cosa prendo il filo, vado nel filo dietro della mezza maglia alta successiva. E di modo fare una mezza maglia alta. E continuo quindi così per tutto il mio secondo giro. E questo è il secondo giro che andremo sempre a ripetere. Quindi andiamo sempre a fare una mezza maglia alta in rilievo sul filo. Dietro. fino ad arrivare alle nostre 55 mezze maglie alte. Mi raccomando, ogni tanto andatevi a, contro... a... a contare le maglie alte per essere sicure di non stare aumentando o diminuendo, ma di fare sempre lo stesso numero. Quindi, finito il giro, di nuovo ci giriamo con la lavorazione e di nuovo ci alziamo un po', prendiamo il filo, entriamo nel filo dietro e andiamo a fare la nostra mezza maglia alta. Ups, mi sono alzato troppo, prendo il filo, vado sempre nel filo dietro mezza maglia alta prendo il filo filo dietro mezza maglia alta e quindi come vi ho detto continuiamo sempre così ora vi ripeto ancora una volta io ho montato 55 catenelle e vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare per l'altezza della mia um, borsa che una volta piegato il nostro rettangolo sarà poi la larghezza della borsa perché vedete questa è l'altezza questa è la larghezza quindi vi dirò quanti giri sono da fare e poi vedremo come continuare la nostra borsa io ho terminato di lavorare il mio rettangolo vi ricordo che ho messo 55 catenelle e ho lavorato per 21 giri questo significa che il mio rettangolo è alto ve lo faccio vedere subito 25 centimetri ora per andare a cucire io piego facendo combaciare i lati più corti del rettangolo e cucirò, cucirò lateralmente da questa parte e da quest'altra parte, naturalmente facendo sempre passare il filo con l'ago nella, nella filo più esterno da entrambi i lati, quindi sia da questa parte, qui invece no perché abbiamo le catenelle iniziali, quindi faremo catenella per catenella e questo mi servirà ad ottenere la mia borsa perché cucendo qui la mia borsa si aprirà laterale in alto e sarà quindi piccolina ma capiente quindi adesso vado a cucire e poi vediamo come continuare allora ho terminato di cucire lateralmente la mia borsa vedete è cucita da entrambi i lati adesso dobbiamo andare a creare la chiusura non metterò la zip ma andremo a lavorare da un lato dell'apertura quindi vedete lavoreremo sul lato in modo tale da andare appunto a chiudere la nostra borsa quindi io lavorerò sempre con un centro numero 6 mi aggancio dove ho la cucitura vedete qui ho cucito quindi mi aggancio poco prima e vado a lavorare in questa maniera andando sempre a fare le mie mezze maglie alte quindi questa volta inizierò con 2 catenelle poi fermerò bene i fili e poi andrò a lavorare delle mezze maglie alte in questa maniera dove riesco a passare L'uncinetto in modo da non sformare la lavorazione. Vi dirò quante maglie alte ho fatto per arrivare dall'altra parte: quante mezze maglie alte ho fatto per arrivare dall'altra parte? Mi dimentico di prendere il filo e quindi continuo così in questa maniera. Poi vi farò vedere come terminare e il giro e come iniziare di nuovo. Il nostro giro allora ho terminato il giro ho fatto un totale di 19 mezze maglie alte mi giro con la lavorazione e di nuovo da fare le mie 19 mezze maglie alte quindi iniziamo subito dalla prima andando ad alzare un po la nostra catenella prendiamo il filo entriamo e facciamo la nostra mezza maglia alta solamente che rispetto a prima quindi andiamo a, scusatemi andremo sempre a lavorare nella parte più esterna più scusate più interna allora ho terminato il giro ho fatto 20 ma mezze maglie alte e adesso continueremo a fare i giri sempre facendo le mezze maglie alte quindi vi faccio scusate avevo fatto il punto per vedere come girare però vado direttamente in fare in questa maniera filo l'uncinetto alzo un po la mia catenella prendo il filo entro e vado a fare direttamente la mia mezza maglia alta e procedo così vado sopra ogni mezza maglia alta e vado a fare la mia mezza maglia alta farò diversi giri quindi vi farò la fine sapere quanti giri sono andata a fare mi raccomando per vedere di stare di star facendo bene ogni tanto ricontatevi le mezze maglie alti modo da essere sicure di averne sempre una eh, ventina nel mio caso quindi io continuo a lavorare e vi dirò quanti giri sono andata a fare. Ricordatevi che noi stiamo facendo questi giri in modo tale da poi da girare la lavorazione, quindi piegarla in questa maniera e poter chiudere la nostra borsa dunque ho terminato la mia chiusura mettiamola così ho fatto un totale di 11 giri e poi ho piegato in questa maniera e sono andata a mettere il mio bottone Io Avevo questo bottone l'ho fatto quindi vedete qua si piega ho lasciato un centimetro e prendendo sempre il filo di lavorazione l'ho fatto passare nel bottone facendo un nodino all'interno poi questi fili li toglierò poi ho fatto la stessa cosa in alto in corrispondenza, ho preso sempre un filo lungo diciamo una eh, trentina di centimetri, l'ho fatta passare al centro facendo un nodo qui in alto per poterlo chiudere e in modo tale che la borsa venga chiusa con questa piccola asola. Sono solo indecisa se eh, tagliare i fili di questa a piccola asola che ho fatto, in realtà mi piace come scende, quindi magari glielo lascerò. Ora, ultima cosa, dobbiamo andare a mettere il nostro manico. Io quindi mi aggancio lateralmente, ve lo faccio vedere, è molto molto semplice. Quindi vado ad aprire il mio gancio e lo vado a far passare da una parte. Ho agganciato dal verso sbagliato, ti pareva? un attimo. Quindi perché deve andare all'interno quindi allora aspettate eh, quindi questo è così ok quindi devo agganciare questa da questo lato e quest'altro da quest'altro lato scivoloso scusatemi ecco qui lo anche qui ed ecco qua la nostra borsa è terminata